Mr. Richard, che stai facendo? Che stai combinando? La DRC. Stiamo regolando la correzione della stanza soprattutto perché siamo in un ambiente non simmetrico. E quindi stiamo regolando la scena. Oltre il controllo dei bassi, perché abbiamo due Woofer da 38 cm. Con una stanza di questo genere è importante. Ottimo, io ti osservo, eh. mi limito ad osservarti e poi. C'è il capo dei filtri. Le misure le abbiamo fatte, eh, le misure iniziali hanno soprattutto una zona molto frammentata nei primi 100 Hz, con questa possibilità di correzione che è iniziale, invece stiamo eh, riportando le, la, la parte delle frequenze più basse, cioè abbiamo ancora delle irregolarità, queste irregolarità vengono dal fatto che, vedete questi impulsi, queste sono delle inversioni di fase tra rispetto ai due diffusori destro e sinistro che per me, che non, dovuti all'ambiente quindi si autocancellano fra di loro su un ambiente non simmetrico per poter fare una correzione dobbiamo agire sulla fase di uno dei due Solo la correzione digitale dell'impulso riesce a fare una cosa di questo genere, riportiamo la fase in cui la prevenza è uguale e abbiamo ricentrato la scena eliminando le autocancellazioni fra loro. Se si sentirà quello che hai detto sarà un miracolo perché il volume che c'era in sala era mostruoso.